Salve a tutti, buonasera, bentornati ai live del canale LeFu, anche se oggi Google ha deciso di cambiare un po' le spostazioni. mi, so, mi trovo su un canale diverso ma eh, poi verrà ricaricato anche in quello ufficiale, quindi mi, mi scuso con tutti quelli che eh, seguivano eh, i diciamo video dal canale solito LeFu, ma insomma... Eh, verranno accontentati presto. E quindi sono ammessi come al solito commenti scritti in diretta, poi se c'è qualcuno che vuole partecipare in video è benvenuto. Il tema di oggi è un tema molto particolare perché oggi eh, si deve parlare di signoraggio, anzi si sì, eh, doveva parlare di signoraggio con eh, i due deputati Bernini e eh, Sibilia del Movimento 5 Stelle. Eh, che hanno diciamo, mostrato molto interesse sull'argomento, tanto che eh, un deputato ha, eh, poi sentiremo un pezzo del suo intervento, ha, ha parlato di signoraggio davanti addirittura al presidente del consiglio Letta, colui che per ora almeno è presidente del consiglio, e, e un altro eh, ha invece presentato un'interrogazione parlamentare scritta sul tema della banca d'italia della proprietà della banca d'italia eccetera poi andremo a vedere questi eh, temi nel dettaglio nel frattempo siccome è un po' cambiato qualche aspetto tecnico intanto se eh, qualcuno vuole eh, fare delle diciamo dirmi se si sente tutto bene se il video e la voce sono fluidi eh, sono ben diciamo contento di eh, Diciamo di, di, di avere un riscontro, eh, abbiamo eh, già qualcuno che inizia a fare delle domande. Grande novità di YouTube, ho appena visto, che si possono mostrare i propri commenti in video quindi potrò rispondere a domande scritte mostrando quello che scrivete ovviamente siate sintetici. Eh, ah, intanto, c'è il, il primo commento. Almeno se eh, riusciamo a vederlo, eh, c'è il primo commento eh, interessante che dice: proprio stasera doveva accadere il governo, Sibili e Bernini staranno smazzandosi i ministeri. Questa è una battuta molto alla, diciamo, a, alla, alla 5 stelle. Ecco. Diciamo. Se, se, se, se loro eh, non fossero 5 Stelle, magari farebbero questa battuta, prendiamola sullo scherzoso. Eh, loro sono stati invitati sia pubblicamente potete. Eh, seguire diciamo <ride> l'evoluzione che c'è stata di, di vari commenti che sono stati fatti nei loro canali facebook eh, uno dei, tra l'altro sono stati anche invitati su tramite eh, anche mh, twitter sono riuscito a trovare entrambi i, i due eh, entrambi le, gli account sono stati, eh, uno dei due ho trovato anche l'account google plus quindi l'ho anche invitato eh, all'evento, gli ho fatto presente l'evento, quindi ce l'avrà diciamo, segnalato automaticamente, ma eh, ad ora nessuno dei due si è presentato. Ora eh, sto riguardando ancora Twitter, niente, non c'è nessun segno di, di vita. E mi dicono che è tutto ok, che tutto okay, si vede tutto bene, bene, allora ho scelto l'operatore giusto... Di internet non vi dico qual è altrimenti faccio pubblicità. Allora, vediamo un attimo per l'ultima volta Facebook per essere sicuri che eh, magari qualcuno ha dei loro dei loro due stasera, riesce a rispondere. Capisco che è sabato sera, ma io ho fatto, ho aspettato due settimane, eh, c'è un su Facebook c'è uno che dice che Sibilia non è la Madonna sì, sarà d'accordo anche lui, credo, su questo allora, benissimo, benissimo allora eh... quindi niente, faremo meno di loro tuttavia la rete, come dice Grillo, non dimentica quindi loro sono dei parlamentari quindi hanno presentato dei documenti allora, io oggi ho parecchi documenti e inizieremo eh, subito con un documento video che è l'intervento eh, di uno di questi due signori, Carlo Sibilia in particolare, parlamentare cittadino Carlo Sibilia, che interviene alla Camera ed è questo il suo intervento. E' ne ha facoltà.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 E qui, eh, diciamo, l'intervento completo è stato sbobinato da, ehm, leggo un attimo, eh, eh, da un loro collega, Maglio Di Stefano, eh, pubblicherò a breve un post con tutti i riferimenti, tutte le fonti di cui parlerò oggi, tanto per essere sicuri, Ed abbiamo sentito in questo intervento già eh, due elementi eh, importanti, il primo è quello della Banca d'Italia che eh, sarebbe, proprietà dei privati di SPA quindi e il secondo il tema della banca centrale che è dei privati che ci presta la moneta che invece dovrebbe essere dei cittadini. Questo è un tema caro a Grillo, che Grillo conosco bene faccio vedere spesso questo biglietto, questo è il biglietto di un, uno spettacolo di Grillo del 2009 al tempo in cui pensavo che Grillo dicesse delle cose corrette anche dal punto di vista Uh, tecnico-scientifico diciamo. Poi andando a verificare un po' mi sono ricreduto e eh, avrei voluto parlarne appunto con i, i due deputati, eh, però eh, proprio perché loro sono, sono parecchio eh, interessati sulla vicenda. Ehm, il, secondo, eh, il secondo invece eh, documento che eh, permette anche di parlarne in assenza dei diretti interessati è un'interrogazione un parlamentare scritta dal collega Bernini che uh, adesso cercherò di farvi vedere uh, se eh, mi è possibile, se riesco a, a trovarla eccola qua eccola qua, vediamo un po' se si vede si, sì, si vede anche se purtroppo non la parte più interessante che invece è la parte eh, inferiore adesso vedo un attimo di eh, tagliare al volo l'immagine per farvi vedere l'interrogazione nella parte eh, più interessante scusate e, e, diciamo l'improvvisazione ma eh, non, non ho potuto fare tutto subito ecco vediamo un attimo vediamo a parte appunto che c'è il classico tema anche dei della banca di tale privata eccetera eccetera eh, vediamo se ci riusciamo eccolo qui vediamo subito eccolo qui sì ci siamo riusciti e viva eh, ve lo faccio vedere al volo. Eccolo qui, eccolo qui. Bene. Eh, parla appunto. Eh, il deputato eh, della vicinanza appunto del, addirittura soprapposizione dei controllori e dei controllati. Proprio della Banca d'Italia per questa proprietà privata della Banca d'Italia, eccetera, eccetera, cita ADUSBEF. E poi cita una legge, la legge 262 del 2005, articolo 19,10, che prevedeva la ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia, dove veniva sancito il trasferimento delle quote detenute dai soggetti privati, o enti pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. E poi vuole sapere il diputato giustamente perché dal 2008 ad oggi cioè dal momento in cui doveva esserci, deve esserci questi trasferimenti di, di quote, ad oggi non è stata applicata la legge che prevedeva la cessione delle quote della Banca d'Italia da parte degli istituti privati, eccetera, eccetera, di fatto impedendo la riappropriazione pubblica, ovvero dei cittadini della banca. Allora, iniziamo a, a, ad affrontare questo primo punto. Eh. Nel frattempo, io, tanto per tenere il segno, eh, Oh, eh, utilizziamo questa lavagnetta no, avete, tutti conoscete la lavagna questa normale, grande che ho usato per, per i video conoscete la lavagna media adesso c'è anche la lavagna piccolina che può essere utile in alcuni casi come questo abbiamo i complottisti e i debunker i debunker questa volta sono io eh, abbiamo il tema della Banca d'Italia del signoraggio e vedremo anche del signoraggio secondario qui parleremo diciamo fonti e altro altro scrivo malissimo quando sono girato vabbè. fonti altro quindi andremo a vedere eh, se ci sono delle fonti eccetera che parlano del tema della banca italia privata e di tutte queste varie cose che ha sollevato eh, il deputato e vedremo cosa ne pensano i complottisti Perché loro dicono che c'è un complotto, avete sentito anzi poi sentirete anche eh, il deputato alla Camera che parla di, dei Bilderberg, della Trilaterale, eccetera, e vedremo invece come, come di, cosa dicono i debunker, cioè persone come me che si prendono questo compito di andare a verificarlo. vedremo tema per tema. Allora, andiamo subito a vedere, anzi stavolta a rivedere, quello che è stato presentato, questa bella interrogazione. Parla della legge 262 del 2005, articolo 19,10. Ha ah, finalmente una fonte allora dunque l'articolo l'articolo vediamo un po' dove è questo articolo un attimo ho un po di materiale in giro vediamo di, di ritrovarlo eccola qui allora la legge eccola qui 268 dicembre 2005 262 eccola qui questa è la legge è abbastanza corposa allora articolo 19 comma 10, eccolo qui. Allora, una cosa dice, eh, l'ho evidenziato, cioè potete cercarla tutti e poi vedrete sul mio blog che ci sono le, tutte le, le fonti scaricabili, dice eh, con regolamento eh, da adottare sensi di articolo eccetera eccetera, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i famosi tre anni, di cui parlava il deputato, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato da altri enti pubblici. Allora, dice che va ridefinito l'assetto, ma non parla di trasferimento di, questi, di, questi, di queste quote alla, a, allo Stato. Semplicemente. Quindi la domanda è una domanda inutile, perché eh, questa legge non prevede, come dice il deputato, qui in fondo vedete, eh, impedendo la riappropriazione pubblica, eccetera, eccetera, perché questa legge non parla della riappropriazione della Banca d'Italia da parte dello Stato. Del resto, sarebbe un po', un po' eh, stupido eh, che lo Stato, nel 2005, credo ci fosse Tre Monti dietro quella legge, eh, avesse previsto una cosa del genere. Poi spiegheremo meglio. Quindi, diciamo che. Diciamo che per quanto riguarda il complottismo, questa prima, diciamo no, il debunker però la vince perché, insomma, si è fatto consigliare da uno studente in legge, che è Piergatano Fulco e che mi ha aiutato anche poi per uno schema che vedremo dopo e che ringrazio tanto. E, comunque lui è del PD, eh, quindi potete potete diciamo i gridini possono insultarlo e poi vedremo tra l'altro di risolvere il nostro problema quanto fa PD-L e non lo so perché pdl l lo so ma PD-L io non, non, non, non lo so e quindi poi magari se c'erano i due deputati ce lo facevamo dire cosa effettivamente quanto faceva conosco la matematica ma PD-L per me continua a fare PD-L quindi abbiamo, abbiamo visto che l'interrogazione uh, di questo parlamentare era un'interrogazione un po' diciamo, basata sul nulla. Poi sulla questione di Banca Italia uh, c'è sempre questa storia della sovrapposizione diciamo, di poteri, no? della, eh, dei, del fatto che la Banca d'Italia è, eh, po è posseduta dai privati. Allora. Eh, e poi di conseguenza anche la, la banca centrale europea come quel discorso un po', un po claudicante sinceramente che abbiamo appena sentito ebbene eh, facciamo un attimo di chiarezza allora innanzitutto eh, la BCE nasce da uh, un trattato che è, di, che è il trattato di Maastricht e il conseguente è poi il trattato sul, uh, sulle, sul sistema di banche centrali europee quindi BCE Ehm, in questi trattati si, definiscono, eh, si definisce che cos'è la BCE, cos'è il sistema delle del banche, dell'eurosistema, diciamo, incluso il ruolo delle banche nazionali, eccetera. La legislazione ovviamente cambia nel tempo come è giusto che sia. Ehm, poi cosa succede? Succede a un certo punto. Eh, che eh, arriva il complottista e dice: Beh, siccome la Banca d'Italia ha delle quote, queste quote sono dei privati. Quindi la Banca d'Italia in verità è un SPA, lo diceva anche Grillo. Eh, in uno spettacolo Apocalisse morbida nel, dal 96 al 98, se volete, lo sentiamo anche, ma potete trovare, basta cercare Beppe Grillo, signoraggio bancario. Ehm, quindi di conseguenza la BCE è privata. Questo è assolutamente falso. Ovviamente la BCE cioè l'eurosistema, dovremmo parlare, è formato da tutte le banche nazionali il fatto che anche se una banca fosse privata non è che la banca centrale europea diventa automaticamente privata uno potrebbe fare il ragionamento opposto, le altre sono pubbliche allora è pubblica la banca centrale europea in verità sia la banca centrale europea che quella d'Italia sono tutti e due istituti eh, pubblici quindi sono pubblici e rispondono alle legislazioni che, che si applicano agli enti pubblici, eh, quindi non, ehm, eh, diciamo non le legislazioni che riguardano ad esempio le aziende, vero SPA. Ora potremmo parlare appunto di che cos'è la Banca d'Italia, il eh, fatto di, da dove vengono le quote, del 30, la legge bancaria del 36, eccetera. Questo avrei voluto parlarne con i diretti interessati in modo da chiarire le loro le idee, però eh, non è stato possibile. E pazienza allora vediamo un attimino invece che come è, com è fatto lo schema della Banca d'Italia allora abbiamo detto eh, ci sono la Banca d'Italia ha una capitale del 36 che era diviso in quote eh, sono 300.000 quote di 1000 lire l'una allora adesso sono 52 centesimi nominali e queste quote erano state divise per delle banche che poi eh, nel dopoguerra erano pubbliche e poi nel, negli anni 90 sono state privatizzate, quindi queste quote che erano sostanzialmente in mano pubblica sono diventate poi in mano privata. Le leggi della Banca d'Italia si sono adeguate nel tempo a questa situazione e hanno separato nettamente eh, quello che è il compito della, dei privati nella banca e quello che invece è il compito dello Stato. Vediamo uno schema sempre grazie alla, al mio amico. E, vediamo, eh, amico eh, avvocato, ma lo, chiamo, lo chiamo così anche se sono studente in giurisprudenza, vediamo qui in basso a destra eh, l'assemblea degli stakeholder, cioè l'assemblea dei, eh, dei detentori delle quote, no? dei partecipanti. Che eh, cosa fa? Elegge il consiglio superiore. Allora, il consiglio superiore, che cos'è il consiglio superiore della Banca d'Italia? È formato da 13 membri, ognuno dei quali è, uh, è, è eletto in una regione, diciamo, in, una, uh, in una sede regionale. E tutti questi insieme formano il Consiglio Superiore. Uh, chi sono questi eletti? Uno dice, beh, se i partecipanti sono banchieri, saranno dei banchieri, e invece no, sono generalmente professori universitari, di economia, giurisprudenza, eccetera e ci sono sostanzialmente degli imprenditori vanno a fare, lo vanno a fare gli imprenditori, perché eleggono gli imprenditori invece di eleggere i banchieri? domanda che uno si dovrebbe fare se davvero gli interessa allora vediamo se riesco a trovare eh, allora vediamo un attimo eh, se riesco a il materiale allora sì ehm, cosa fanno appunto i eh, cosa fa cosa fa cosa fa vediamo un attimo se ce la faccio ecco il consiglio superiore cosa fa basta cercare il consiglio superiore di banca italia nel sito della banca d'italia e c'è una breve spiegazione dice è l'organo cui spetta l'amministrazione generale, nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della banca. Nomina su proposta del governatore, quindi decide il governatore, il direttore generale e i vice direttori generali e concorre, fornendo un parere, solo un parere, alla procedura di nomina del governatore. Verità, il governatore, come avete sentito. Recentemente, cioè quando è stato eletto Visco, anche quando è stato eletto DAG, eccetera, lo decide il presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio. Loro ratificano e basta. Ha competenze su aspetti gestionali, organizzativi e contabili. Adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale e l'assetto organizzativo generale della banca cioè l'aspetto tipo banca come azienda, approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa e gli accordi stipulati con le, con le organizzazioni sindacali e viene informato dal governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della banca. Cioè viene informato il Consiglio Superiore solo per quello tra l'altro che riguarda l'amministrazione della banca, cioè, ecco perché vengono eletti dei... Eh, in quello schema degli imprenditori, perché si occupano solo dell'aspetto di banca come roba, come roba che deve funzionare. Parlano con i sindacati, cioè per, gli, per i contratti, non, non riguarda tutto quello che abbiamo visto finora e che si può discutere tra l'altro dal, dallo statuto della banca e dai regolamenti eccetera, non riguarda né la politica monetaria né la vigilanza, quindi non è il controllore che, che controlla il controllato e il controllato controlla, non c'è una eh, non c'è un conflitto di questo genere eh, Rivediamo lo schema un attimo in basso a destra eh, l'assemblea dei partecipanti cosiddetti stakeholder elegge il consiglio superiore che si occupa solo di questioni interne su proposta del, del, del governatore poi abbiamo detto elegge il direttore generale i vice direttori i quali formano insieme al governatore di non una politica il direttorio né più nemmeno, ecco perché la rappresentazione di banca privata è assolutamente falsa, cioè non succede, e quindi no, no, non succede né perché effettivamente eh, glielo permettono per legge, né succede davvero perché tra, tra l'altro la politica monetaria è in mano a chi? In mano alla BCE, poi quindi neanche quello possono, neanche possono dire da emetti più moneta aiutaci. Non, non, non lo possono neanche fare, neanche se governassero, non lo fa fare neanche, neanche il governatore della Banca d'Italia. Ah, lo decide insieme ad altri, ma non è, non è neanche ricattabile. E, e, lo statuto divide proprio i, i, i compiti e proprio per questo eh, i banchieri non elencono eh, persone interne loro perché non si vogliono privare di loro collaboratori per farli andare a lavorare in Banca d'Italia, non gli serve nulla. Il resto dimostrazione delle dimostrazioni. Eh, per esempio, quando c'è stata la crisi MPS in Montepaschi-Siena, una delle idee era quella di, di, da parte dello Stato di ricomprare le quote di MPS per finanziarlo in quel modo. Eh, però eh, poi lo Stato ha detto: Ma noi cosa ci facciamo con quelle quote? <ride> che poi è, il grande, è la grande domanda alla quale non rispondono poi quelli che parlano di Banca Italia privata. Ora. Mi fermo un attimo, così eh, leggo anche eh, un po' di, diciamo, di, di risposte. Allora, allora, intanto c'è eh, sul PD-L, c'è una risposta di alex d che leggiamo qua un attimo. PD-L vuol dire che il PD ha tutto del pd -L tranne che la L. Quindi sarebbe il pd meno la libertà in questo caso e... va bene uh, saluto anche Piergatano Fulco che si è palesato appunto lui che ha collaborato mi ha dato un attimo la mano eh, in questo eh, eh, in questo live eh, saluto Fotogian che è autore tra l'altro di eh, frottole, su, eh, frottole signoraggio, un sito ben documentato. Si parla eh, do, da dove sono partito diciamo, per questo studio eh, sul signoraggio bancario che osserva che, eh, questo, che eh, quelle lavagne si trovano solo più nelle scuole del secolo scorso. Ne comprate un paio in saldo. Beh, Effettivamente, eh, non ho potuto resistere che questa lavagna qui, tra l'altro, vedete è un fronte retro, e è davvero in ardesia quindi è veramente un, un prezzo raro l'ho trovato in un supermercato niente di, di che uh, è così bene uh, bene bene bene uh, saluto intanto tutti gli avventori anche chi dice che insomma che senso ha ah, fare questo live uh, leg leggo tranquillamente anche uh, un, un commento contrario se non ci sono i deputati è meglio farlo con loro così al un monologo le, le fuffino che sarei io arrivederci gente buon mattone io ringrazio l'avventore eh, però eh, io del resto ho, ho, ho invitato, ecco faccio vedere eh, l'invito se eh, riesco eccolo qui eh, io, eh, questo è l'invito che è stato fatto e vedete sotto che eh, Carlo Sibili ha risposto, il deputato ha risposto, ci proveremo, saremo lieti con Salvatore Tamburro, di cui dopo parleremo. Ecco, magari ecco, approfittiamo di parlare di, del loro esperto, no? De che hanno, volevano chiamare, cioè Salvatore Tamburro. Salvatore Tamburro eh, è un, un ragazzo che si è laureato in economia e commercio. La tesi di laurea era fatta in economia degli intermediari bancari ed è questa. Questa è la tesi di laurea del dottor Tamburro. Eh, il dottor Tamburro ha fatto questa tesi di laurea, si chiama la banca d'Italia, il signoraggio e il nuovo ordine mondiale. Allora, eh, le fonti, oltre alle fonti che uso anch'io, cioè la Vari fonti su eh, riguardanti eh, le statuti eccetera eccetera fa un, eh, insomma, compila questa tesi di 170 oh, pagine circa eh, in cui per esempio parla anche della banca d'italia ma non conclude cioè, parla di banca d'italia in generale ci anche questa legge dice anche lui eh, robe sulla, sul fatto che, che questa legge dovrebbe insomma, aiutare dalla da, da, da, diciamo, da statalizzazione, però, poi alla fine non, non dice qual è il problema. Non, dice è, non, non chiude un po' il ragionamento. Parla poi, ne parleremo del signoraggio primario e del signoraggio secondario, con cose anche abbastanza esilaranti. Poi ne parleremo. E questo, questo è il loro esperto. Allora, Il loro esperto si è laureato in, uh, in economia e commercio. Ha fatto una tesi su questo argomento, ma sarà c'è una tesi quindi avrà un significato questa tesi allora ascoltate cosa dice il suo eh, il professore no? questo è il professore qui si chiama Giuseppe eh, Sant'Orsola Giuseppe Sant'Orsola al, al professore gli, gli scrivono gli scrive il blog eh, Econo Liberal eh, e gli scrivono, appunto, ma eh, c'è una tesi che circola in rete, dove lei compare come relatore, eccetera, eccetera, ma eh, lei ricorda questa tesi? E dice il professore eh, che deve considerare che questa tesi è ovviamente l'opinione dell'autore. Sul sito uosignoraggio.com è pubblicata una mia intervista che espone con chiarezza il mio pensiero che contrasta nettamente con impostazione stessa del sito, cioè il sito signoraggio che si riferisce poi alle teorie di questo signore, eccetera, eccetera. Quindi praticamente questa è una tesi che contiene delle, delle idee, delle posizioni che sono completamente disconosciute, del resto eh, ha una bibliografia assolutamente insufficiente, nel senso che, che prende roba da, da, da giornalisti e da per esempio da Uriti, che non c'entra niente, è un professore di giurisprudenza eh, di cui poi si potrebbe parlare perché ha un contatto poi storico con Grillo e il fascismo e qui potremmo stare a parlare due o tre ore ma lasciamo stare. E, e quindi diciamo che questa è una robaccia, diciamo una tesi, robaccia di cui poi ci divertiremo anche a, a, a leggere qualcosa dopo perché appunto eh, quello che diceva Grillo nel 96-98 prendendo spunto da Auriti lo stesso che qui viene anche citato e quello che dice il deputato abbiamo sentito mh, ci prestano la moneta, la banca centrale che è privata ci presta la moneta è una cosa di cui parleremo parleremo anche stasera allora quindi Tornando però alla nostra lavagnetta, abbiamo visto Banca Italia, abbiamo visto prima che la legge era cannata, abbiamo visto anche adesso che i partecipanti al capitale non hanno potere né di politica monetaria né di sorveglianza, quindi qui complottisti si sbagliano, un altro punto per i debunker, evviva, Chiamo già 2 a 0, eh. attenzione che qua si fa cappotto. Allora parliamo del signoraggio primario, no? loro ci prestano i soldi, ci stampano i soldi, poi ci riprestano e, e creano il debito. Questo che dice il deputato, questo che, che diceva Grillo, è quello che è scritto esattamente anche qui nella tesi di Tamburo, L'esperto che dovevano uh, fare intervenire. Allora, vediamo cosa dice l'esperto. Esempio, in soldoni del signoraggio, questo è scritto nella tesi, è scritto in soldoni eh, del signoraggio, preso da uh, www.signoraggio.com, il sito di cui sopra, di pascucci dice lo stato prende in prestito una banconota da 100 euro dalla banca centrale e la paga con un'obbligazione da 100 euro a fine anno dovrà drenare dalla popolazione quei 100 per restituirli al legittimo proprietario che è il banchiere internazionale mm, internazionale eh, più gli interessi diciamo un 2,5 la banca centrale ha stampato quella banconota spendendo tutto compreso 30 centesimi di euro quindi era solo un pezzo di carta, una merce come un'altra, come un biglietto del cinema, mentre la banconota da 100, che lo Stato restituisce alla banca centrale, l'ha tolta a noi ed essa è frutto del nostro lavoro, delle nostre fatiche e del nostro sudore. Insomma, è pregna di valore e impegno umano. La banca centrale è una tipografia e si comporta come se fosse la padrona delle banconote. Ergo, il signoraggio su una singola banconota è di 102,5-0,30 uguale a 102,2. Questo dice, allora questo è, una, è, una, è un esempio del signoraggio, non solo in soldoni, diciamo è in soldoni, ma è in soldoni falsi. Allora iniziamo, lo Stato prende in prestito una banconota da 100 euro dalla banca centrale, fine, fine, perché non è vero. Lo Stato non prende in prestito niente dalla banca centrale. Allora vediamo perché, chi lo dice? Allora, eh, lo dice il trattato di Maastricht innanzitutto. Cosa dice il trattato di Maastricht? Dice che nell'articolo 101 che la banca centrale non può prestare moneta agli stati, ma non può neanche finanziare nulla degli stati. Non è la banca centrale che può fare una roba del genere, ci sono degli istituti appositi, noi se ne è discusso per la Grecia eccetera ma la banca centrale non presta soldi allo Stato punto questa è una balla la banca centrale emette moneta con altri metodi poi vedremo anche le fonti di quello quindi il, il Trattato di Maastricht articolo 101 vieta il prestito di moneta allo Stato la, il, il protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali, cioè la SEC e la Banca Centrale Europea, ribadisce l'articolo 21, cercatelo, eh, il, eh, il prestito di moneta allo Stato. Lo ribadisce, cioè lo statuto della BCE ribadisce che non presterà soldi agli Stati. Quindi ribadisce una cosa già ovvia. Si potrebbe dire, ma sai com'è? Potrebbe darsi che la Banca Centrale Europea, e comunque si sì, lo fa, con qualche regolamento, no? lo permette. Allora, questo è l'indirizzo della Banca Centrale Europea, questa è la versione del 2005, non so se ce n'è un'altra, eh, sono un po' di paginette, spiega come tecnicamente si fa, quindi chi vuole divertirsi può sceglierselo, vi dico il titolo così lo trovate facilmente, è uscito sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, si chiama Indirizzo della Banca Centrale Europea del 3 febbraio 2005. La sigla è BCE-2005-2. E dice principi, strumenti, procedure e criteri per l'attuazione della politica monetaria unica dell'eurosistema, cioè come si emette la moneta e come si ritira, eccetera. Qui non c'è scritto che si presta moneta agli stati. Fine della teoria del signoraggio che lo Stato prende i soldi della banca centrale e glieli deve ridare con gli interessi eccetera. Del resto, chi avesse letto per sventura il bilancio eh, della Banca d'Italia, ogni anno pubblica una relazione annuale, può vedere alla fine che eh, la Banca eh, d'Italia persa tutti i suoi utili allo Stato. Perché è un istituto pubblico e versa tutti i dio dello Stato. Quindi quei guadagni che fa con il signoraggio, che in verità non è quel 100 e passa, ma sono solo gli interessi sui titoli, gli interessi, i famosi tucchi, il tasso unico di riferimento, sono, sono soldi che vengono girati allo Stato. Si vede dal bilancio della Banca d'Italia, inoltre, la Banca d'Italia mette da parte dei soldi in riserva, le riserve sono dello Stato benissimo allora quindi in questo caso sul signoraggio del resto non hanno fonti i signoraggisti io ho le fonti che dicono che quello che dicono è falso ma perché ce lo prestano i soldi che non ce lo prestano i soldi semplicemente fine beh si è fatto subito eh? quindi, a questo punto eh, se c'erano qui i deputati potevano dirmi no ma c'è questa legge che ci dice che è vero che la banca centrale presta i soldi allo Stato è difficile che ci sia perché violerebbe tutti i trattati internazionali le leggi, i regolamenti stessi della, della, della banca centrale quindi sarebbe poco da replicare comunque sia le cose sono vere anche dopo un po' di tempo per cui se loro signori avranno desiderio di replicare potranno farlo con comodo poi a questo punto ci sono alcuni particolarmente fantasiosi che iniziano a dire sì ma lo fanno di nascosto sì ma in sostanza è così comunque l'emissione crea debito eccetera a ogni domanda di queste ovviamente c'è una risposta del resto ci sono migliaia di economisti che pensano subito perché noi non stampiamo soldi e ce li prendiamo, basta, ovviamente ci hanno pensato tutti, e non è che sono tutti una massa di idioti e poi arrivano delle persone che non sono competenti e dicono ah sì, ho trovato la maniera per diventare trick, ecco, ci sarà una ragione per la quale non si fa, non perché c'è un complotto giudo plutaico massonico mondiale, ma semplicemente perché questo creerebbe una grandissima inflazione schiaccerebbe comunque le poveri diciamo le fasce più deboli della popolazione inclusi per esempio gli operai che hanno uno stipendio fisso eccetera poi si potrebbe parlare di quello che succedeva in Italia prima dell'81 con, con la banca d'Italia sotto il tesoro che ricomprava i titoli però insomma qui andremo veramente in là e poi preferisco diciamo, limitare semplicemente dicendo, dicendo che quello che hanno detto è falso documentalmente falso e che non c'è nessuna legge che permette alla banca centrale di prestare soldi allo Stato e non lo può fare quando si dice compra i titoli di Stato eccetera lo fa nel mercato secondario sarebbe un ragionamento da fare quindi no? punto quindi anche questa cosa è falsa bene allora Vediamo se c'è qualche commento, eccetera. Allora, allora, allora, allora. Ah, ringrazio intanto il mio compagno rettiliano, che dice, eh, vediamo qui, eh, oggi la tua eh, eso pseudopelle umana sembra proprio vera, sì, infatti l'ho appena rinnovata, e, e, e mi dona, mi dona, oggi mi dona, davvero allora c'è qualcuno che aveva detto appunto perché, eh, perché hai organizzato il live da solo ma perché un po' volevo anche stanare un po' fare un'operazione verità insomma eh, uno va in, in, in parlamento spara certe robe e poi non accetta un confronto benissimo c'è chi è eh, invece è contento Dice: ho fatto bene organizzare ugualmente questo intervento magari ci degneranno di una replica scritta appunto. meglio ancora no? una replica scritta che L'unica cosa che ho letto di scritto da loro, loro tra virgolette, gli esperti loro, è questa roba che chiamano tesi di laurea, disconosciuta dallo stesso professore che l'ha fatto laureare. Poi c'è chi chiede, appunto, eh, e con una simile tesi: gli hanno comunque dato la laurea? Sì, gli hanno dato la laurea. Io. Eh, Cosa volete ognuno ognuno giustamente se gli danno la laurea okay. ognuno fa quel che può ok io a noi non ci laureavano gratis ecco, anzi stavano a misurare il singolo punto il mezzo punto ringraziamo intanto tutti i nuovi arrivati gli spettatori che stanno commentando eh, in, in maniera eh, molto eh, frequente abbiamo anche chi si lamenta che ha perso 30 minuti di live va bene non fa niente eh, dunque dunque dunque eh. allora bene ad ora mi pare che siamo a posto con i commenti dunque abbiamo risolto rapidamente il problema del Banca d'Italia il problema del signoraggio primario a questo punto in generale c'è sempre il genio che dice no, ma il vero problema è il signoraggio secondario. Poi se ci fosse Marra qui direbbe que quello terziario, insomma come lo chiamo, che ce n'è un altro se ne è inventato un altro ancora. Oh, ci sarebbe un altro, un altro complotto, perché questo è interessante, non ci sarebbe un altro complotto, il complotto è del signoraggio secondario. Chi eh, vuole approfondire la cosa può vedere i miei video sul uh, signoraggio secondario, ovvero sul meccanismo di eh, riserva frazionaria. Allora, vediamo un po' come funziona rapidamente questo, eh, questo, questo meccanismo di eh, riserva frazionaria. Un attimo che, che lo cerco. Ecco, questo è il regolamento della Banca d'Italia del 2003 che disciplina... La riserva obbligatoria minima, ve lo faccio vedere così la trovate facilmente. Questa è la sigla, ok, bc 2003/9. perfetto. Allora, questo eh, dice praticamente come funziona e dice che eh, all'articolo 4, 2, lo no, sono, diciamo, evidenziato, dice che. Uh, un coefficiente di riserva pari al 2% deve essere applicato ad ogni passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva l'aggregato soggetto a riserva è la raccolta allora, cosa significa? il soldone uh, come funziona la, il meccanismo di riserva frazionaria? allora, io vado in banca ho oh, i miei 100 euro eccoli qui li porto in banca la banca ne diventa proprietaria come proprietaria? Ma non sono soldi miei, sì, sono soldi tuoi, ma la banca è proprietaria. Da quando in qua? Ci stanno imbrogliando? No, perché è un articolo del Codice Civile, si chiama Depositi di denaro, articolo 1834. Parla proprio, eh, libro 4, obbligazioni dei singoli contratti, dei contratti bancari, dei depositi bancari. Parla proprio dei depositi bancari che dice Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà noi andiamo, depositiamo, la banca diventa proprietaria ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, cioè io ho un deposito, ho messo dei soldi, lui mi deve ridare dei soldi alla scadenza del termine convenuto, ovvero, ovvero legale, singa, oppure, a richiesta del depositante con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti dagli usi, salvo patto contrario, i versamenti, i problemi di la sede della banca, eccetera, eccetera significa significa che io porto dei soldi in banca la banca diventa proprietaria perché diventa proprietaria? perché poi ci fa quello che vuole e non mi deve chiedere il permesso come qualcuno crede non mi deve chiedere il permesso ma tu cosa ci hai fatto dei miei soldi tu mi hai dato i soldi bene io ti ho in cambio ti ho dato un credito quando la banca quindi ci dà un credito si indebita ok la banca prende 100 euro e crea un debito c'è un bilancio si bilancia poi cosa fa? Di questo credito, questi 100 euro, ne mette da parte 2 euro. Quindi, perché c'è il 2% della raccolta. Quindi ha 98 euro che può prestare. Questo viene citato anche, tra l'altro, ma dalla tesi posquinternata di Tamburro, il quale inizia il capitolo 6, la riserva frazionaria, dicendo, come spiega il Nobel per l'economia Paul Samuelson nel suo testo Economia, a fronte di un nuovo deposito, la banca può concedere un prestito aggiuntivo per un ammontare pari, massimo pari al nuovo deposito meno la somma trattenuta sotto forma di riserva a qualsiasi titolo. Cioè, Cosa significa? Significa quello che abbiamo appena detto. Io do 100 euro alla banca, la banca se ne, ne tiene due in riserva, non nella sua riserva, presso la Banca d'Italia, tra l'altro per sicurezza, e 98 euro li può prestare. A quel punto presta 98 euro, quindi ha un credito verso chi... Uh, ha preso questi 98 euro, quindi prende 100 euro, si indebita con noi, presta 98 euro, ha un credito di 98 euro, tutto si bilancia e ha 2 euro da parte, tutto si può fare uno schemino, l'ho fatto nei video per andate a vedere, però questi... 98 euro, poi girano, vanno alle altre banche e tornano alla stessa banca di prima, eccetera. Quindi cosa succede? Che si creano crediti e debiti. Che si pareggiano tutti? Questa si chiama moneta secondaria, nel senso che sono comunque conti in banca che possono essere subito recuperati, quindi uno o due giorni al massimo si possono riprendere come fossero moneta, quasi come se fossero moneta. E... Ora, qualcuno furbescamente dice questo significa che se la banca prende 100 euro ne può prestare che so, 10.000. Questo è assolutamente falso. È diciamo, una, un trucco eh, che non tiene conto tra l'altro dei debiti che vengono contratti dalla banca ad ogni deposito e che... Fraintendono molto gravemente e diciamo in modo mistificatorio e colpevole a livello di truffa e di imbroglio verso le persone che ascoltano il concetto di riserva frazionale. Quindi, semplicemente, cosa succede? Succede che la banca, eh, non è vero che, per esempio, come raccontano anche alcuni filmati molto cari a, ai deputati di qui sopra, eh, c'è un pulsante magico nella banca che permette di creare moneta per erogare un mutuo non c'è, non è vero, non succede così altrimenti la banca non avrebbe mai una crisi Presterebbe, avrebbe sempre tanta moneta da prestare e non si preoccuperebbe del fatto che alcuni non possono restituirla allora quindi quali sono su questo signoraggio secondario le fonti, allora abbiamo visto l'articolo 1834 sui depositi di denaro, poi abbiamo appunto il regolamento BCE sulla riserva frazionaria, questo è andato, abbiamo anche eh, se volete una sintesi della BCE, poi la vi manderò il link eh, in cui si spiega come funziona la riserva frazionaria, e, e, poi, e poi possiamo anche contare il fatto che c'è una legge che eh, diciamo impedisce a un istituto di credito di prestare più moneta di quella che è raccolta e di quelle che ha in attivo, che è la legge, la, è la legge fallimentare, la legge del 16 marzo del 42. Quindi ci sono una serie di norme che regolano l'emissione monetaria, diciamo, l'emissione monetaria, la... Eh, la, il meccanismo di riserva frazionaria e quanto può prestare la banca e quanto può eh, raccogliere e non c'è neanche una legge che dice a meno che qualcuno non me la trovi che dice che la banca può prestare più soldi di quelli che raccoglie perché prestare significherebbe avere comunque un ammanco che non può prestare soldi che non ha semplicemente non, ci, non lo può fare del resto, vi ripeto, eh, loro, cosa dicono i signori registi? Prendono, io, immaginano che la, la banca commerciale prende questi 100 euro, li mette in riserva e poi presta 10.000 euro. Ripeto, questi soldi in riserva non sono presso la loro riserva, sono presso la Banca d'Italia, non li possono neanche toccare. Quindi se fosse come dicono loro, loro dovrebbero prendere questi soldi, metterli nella banca centrale e finisce lì. Quindi immaginate quanto può essere vero quello che dico. Quindi, allora, le eh, banche hanno messo, hanno messo tre fonti, i complottisti per ora non hanno presentato neanche una fonte, eh, neanche qui, neanche nella tesi, io, la riserva razionale è trattata in quattro pagine, coefficienti, serve come riserva. Ad esempio, ipotizzando la banca, eccetera, eccetera, meccanismo crea denaro dal nulla, in quanto i depositi continuano a esistere come denaro, eccetera. Non parlo ovviamente del, del, del debito che, che, che contrae, eccetera, eccetera. E, e non cita neanche un articolo di legge, che gli permetterebbe di fare una cosa del genere. Perché non c'è, e quindi pazienza. Bene, e quindi... Eh, se ci fossero stati qua i deputati, avrebbero potuto dire eh, no, aspetta, noi conosciamo qual è l'articolo di legge. Sì, non è stato citato nella tesi, non c'era bisogno di, di trovare un articolo di legge per giustificare una tesi di laurea. Cosa poi noi non siamo abituati a presentare le fonti, però eh, magari esiste questa fonte. Beh, non mi risulta che esistano, anzi anzi se facesse come dicono loro avremmo una banca che agisce in una maniera diversa dagli altri cioè che può accumulare dei debiti e quindi non vedo che problema ci sarebbe per esempio per MPS che ha accumulato dei miliardi di debiti basta prestare altri soldi cosa gliene può importare No, e invece, invece è in crisi ma chissà perché è un buon controsenso no? bene tanto eh, diamo un'occhiata a come stanno andando i commenti allora dunque vediamo scusate sono che sto guardando i commenti da un'altra parte bene bene bene allora Dunque, dunque, allora, ah, c'è chi mi chiede come mai un secondo canale, eh, Non è un c'è stato un po' un disguido con Google, comunque caricherò questo video sul canale principale, questo è, ve lo sono ritrovato come canale. Bene, eh, vediamo, c'era qualcuno che aveva citato un magistrato, però non lo vedo. Uh, qui, purtroppo, tra quelli da far vedere, comunque io uh, leggo lo stesso il commento, uh, se lo trovo. Allora, ci sono magistrati che hanno, eh dov'è? Uh, I problemi... Perché si parlava di un magistrato che sostiene le stesse cose che sostiene Tamburro. Però io sinceramente non lo trovo uh, più da quelli da far vedere. L'ho letto di sfuggita. Sì, dice c'è un magistrato. Uh, dice Pierluigi. C'è anche un magistrato della Repubblica, tale Bruno Tarquini, che sostiene le stesse cose di Tamburro. Non ne ho idea, comunque sia, sia un magistrato potrà portare dei, delle norme di legge, quindi sarà anche molto interessante. Uh, dunque, dice, chiede a sempre Pierluigi, chiede i signori registi e alcuni seguaci di bon Mises ritengono che la riserva frazionale sia la vera fonte di inflazione. Potessi chiarire meglio tutta la questione Ah, vabbè, eh, ci provo, nel senso che cioè, in grandi linee eh, l'inflazione è dovuta alla circolazione monetaria la, una cosa abbastanza ovvia, la moneta anche se stampata se non circola, non si viene spesa, <ride> viene stampata inutilmente e questo non è di poco conto quando poi si deve far fronte a certe teorie di complotto per cui la moneta andrebbe girando per il mondo poi alla fine deve essere spesa, se viene spesa crea inflazione eh, noi siamo abituati a ragionare con la moneta, fisica e verità, appunto, cioè, ci sono vari, vari livelli, si chiamano aggregati monetari, con la fisica si chiama, viene chiamata tecnicamente M0, poi c'è M1, M2, M3. Eh, la Fed monitorizza fino a M2 e eh, la BCE fino a M3. Perché monitorizzano l'andamento di questi aggregati, cioè i volumi e le velocità di scambio? Perché vanno a vedere qual è l'impatto sull'inflazione perché eh, uno dei principali compiti della Banca Centrale dell Europea è quella di ancorare l'inflazione a lungo termine al 2%, a medio e lungo termine al 2%, per cui devono reagire andando a monitorizzare questi aggregati monetari, no? come stanno andando. E quindi è ovvio che eh, questa moneta secondaria si crea inflazione, ma la crea a partire da quella primaria. Quando la BCE, che non ha misure sostanzialmente per andare a, a agire sulla moneta secondaria, vede che l'inflazione sta correndo, magari a causa di qualche aggregato, la va a frenare riducendo l'emissione monetaria. Cosa che non sarebbe possibile stampando moneta e comprando roba come vorrebbero i signori registi. Eh. Quella moneta lì sarebbe sempre in circolazione. La, la banca centrale emette moneta, abbiamo visto nei documenti, eh, comprando titoli per esempio, quindi eh, o prestandola direttamente alle banche, cioè facendo il rifinanziamento. Eh, quindi compra dei titoli, quando i titoli scadono questa moneta ritorna alla banca basta per diminuire la moneta in circolazione, quella fisica basta lasciare che i titoli scadano senza mettere nuova, senza comprare altri titoli e in questo modo eh, diciamo, la situazione si, eh, si stabilizza, eh, cioè diminuisce la, la circolazione monetaria e... Se c'è un siccome ogni volta che si crea moneta poi si creano anche dei depositi bancari, crediti, debiti, eccetera, è chiaro che eh, andando a regolare il rubinetto principale si regolano anche tutte le conseguenze che sono quelle del punto dei, dei depositi, eccetera. Quindi essenzialmente eh, la, la spiegazione è questa. Allora vediamo. Tanto, se anche chi fa battute, vabbè, mandiamo anche questo, vai dice Orboros74, dice Bernini starà aggiornando il firmware del microchip del cervello sì, perché Bernini è quello, credo sia quello del microchip, quello famoso eh, c'è cioè chi dice che eh, le tasse non sono sbagliate, che sono troppo alte, eh, eccetera eccetera vediamo se c'è qualche altro commento, allora ci sono magistrati, allora, per quanto riguarda i magistrati, eccetera, io non vorrei aprire il fronte ai magistrati, ci, ci sono anche magistrati che autorizzano la cura stamina, anche se non ha basi scientifiche, sì, ci sono anche dei magistrati che hanno dato ragione, i giudici di pace, più che altro, che hanno dato ragione a dei signoraggisti, poi hanno perso diciamo, gli altri livelli di, di, di, di, di giudizio, di giudizio, però... Non stiamo adesso a discutere il magistrato. C'è anche qualche magistrato che è convinto che l'11 settembre ci sia stato un complotto, e quello, e poi uno, se vuole, fa la causa. Se vince in via definitiva, vince in via definitiva, se no perde. Cosa ci vogliamo fare? Eh, vediamo subito: eh, vediamo subito. Tarquini, Tarquini, Tarquini. Ho oh, eh, ripetuto varie volte. Ok, poi eventualmente se questo magistrato può eh, produrre dei documenti, noi saremo. Tutti contenti di eh, andare a vedere, diciamo, com'è la situazione effettiva. Allora, ad ora siamo a posto, credo. Sì, con i commenti. Mi sembra di averli, di averli visti sostanzialmente tutti, almeno mi pare. Bene. E siamo allora. Siamo alle 23, quindi... Uh, il live in teoria potrebbe anche finire qui ma uh, se, eh, se volete eh, potete anche fare qualche domanda anche che riguarda qualche altra teoria di complotto nel frattempo faccio un po' di pubblicità pubblicità, virgolette, ricorderete sicuramente il professor Claudio Mercelli con il negazionismo, eh, gradito ospite di un live e la, rivi la rivista Prometeo, che è un trimestrale eh, in edicola di Elito Mondadori, che è edicola e librerie, credo, pubblica un suo articolo, eh, in questo numero, è numero attualmente in vendita, che si chiama Le trappole seducenti del complottismo, eh, fantasia arbitrale di facile, maneg di facile maneggio sottotitolo una o più persone celate dietro false sembianze o mentite spoglie sarebbero in grado di orientare il corso della storia questo abbiamo visto anche negli interventi parlamentari che parlano dei club bildenberg, no? come se in quest'epoca in cui mi contattano ogni giorno per sapere cosa penso di una teoria di complotto anche quando sono magari in viaggio o in situazioni nel nulla e, mh, ci fosse bisogno diciamo, di, di, di avere un un posto fisico dove incontrarsi, un club effettivo di cui far parte per cambiare il corso della storia. Adesso se volete sapere come, funziona il, le, come funzionano le riunioni del Club Bilderberg basta chiedere eh, a chi ha partecipato. Eh, per esempio Lily Gruber ha eh, partecipato a una riunione del Club mm -hmm. Bilderberg quando i deputati vanno in televisione del Movimento 5 Stelle, se sono interessati potrebbero chiedere direttamente a lei come funziona questo club quindi diciamo che sono molto contento anche se nel libro sul negazionismo parlava anche un po' di sfuggita di eh, complottismo però diciamo ho avuto il piacere di averlo eh, in live in diretta e eh, confrontare appunto le, il complottismo con il, il meccanismo del negazionismo che hanno molte Molte, molte cose in comune e quindi diciamo mi illudo che in parte, eh, diciamo questo articolo sia anche frutto di questo dialogo, anche se non, non, non voglio illudermi, allora, ah, eh, ovviamente c'è una c'è cioè, ci sono tante ci sarebbero tante tante precisioni da diciamo, precisazioni da fare. Per esempio, eh, quando si parla di inflazione, eh, l'inflazione ha tante cause. Non ha, soltanto come causa il, eh, non ha soltanto come causa la massa monetaria. Questa è la teoria, eh, se non sbaglio, della scuola austriaca. Mentre eh, è ovvio che, per esempio, quando eh, scarseggia il petrolio, aumenta il petrolio, o ossia una crisi in qualche... modo del mondo mentre il petrolio è, aumenta il costo dei beni e dei servizi perché poi costano tutti di più perché sono molti sono basati su, sulla spesa petrolifera quindi eh, diciamo le cause dell'inflazione possono essere tante però diciamo che stando ferme tutte le cause la, una delle variabili è la quantità di moneta in circolazione ovviamente allora Vediamo, vediamo, c'è un provocatore che è padre Squarchio che fa questo commento. Passiamo all'11 settembre. Maledetto. Ehm, dunque, eh, sì, appunto, c'è chi, eh, c'è anche chi sul, sull'inflazione dice appunto, come dice Luca Gurioli, eh, ci sono magistrati che, eh, ah no, scusate, ho sbagliato ho sbagliato uh, commento, mi, è, mi si è spostato, eccolo qui oh, è Eusebius the Grit che dice per quello che chiedeva riguardo l'inflazione, non dipende solo dagli aggregati, ad esempio l'aumento dell'IVA può avere effetti inflattativi ecco. ad esempio quindi è chiaro che aumentano i prezzi aumentando l'IVA eh, non sono tutti tutti tutti d'accordo però poi ci sarebbe da analizzare poi nel dettaglio quanto perché poi è ecco, un'altra cosa tipica delle che non dicono mai quanto. Allora, dicono: ah, questo succede così, cioè, vanno in giro i soldi, eccetera. Quindi, quanti soldi, quanti soldi sono creati, nascosti, eh, gestiti, per esempio, eh, c'è chi dice: no, quando la banca centrale riprende quei soldi, no, che gli soldi entrati dai titoli o dalle banche che sono state rifinanziate, li manda nelle Caiman <ride> queste cose come se fosse un buco nero in cui poi da lì non nasce più inflazione P poi vengono usati questi soldi no, da qualcuno, non si capisce perché mandarli lì così per tenerli buoni <ride> per poter scappare con i soldi eh, oppure per esempio eh, dovrebbero dire per esempio, che tutti i regolamenti che gesti per esempio ehm, normano brutto termine, mi è venuto questo però normano le, per esempio il riciclo del denaro non è una cosa brutta, cioè è quello che fa la banca centrale quando gli rientra la moneta cosa fa Va, Vede la moneta se è ancora buona la riusa per nuova emissione altrimenti la distrugge no ci sono dei conteggi eh, distru distrutto. distrutto totto moneta deve tornare con la moneta in circolazione cioè non è che si può cioè, facciamo un po' come ci pare ecco, non, non lo facciamo in un negozio o in una banca normale commerciale poi che non lo facciano la banca centrale insomma Ehm allora, andiamo avanti. Dunque, poi c'è chi dice: come spieghi che Tremonti, eh, eh, leggiamo, facendo parte del Bilderberg, dica che il signoraggio esiste? Allora, qua eh, ci dobbiamo trovare un po' d'accordo. Allora, eh, il signoraggio esiste, non è che non esiste il signoraggio, ma il signoraggio esiste in quanto, il come è definito in tutti i libri di economia, compreso il Samuelson, quello citato da Tamburro. Uh, il signoraggio esiste in quanto il guadagno di chi emette moneta ora nei paesi civili, tipo noi, uh, chi emette moneta è la banca centrale e i guadagni della banca centrale vanno allo Stato cioè lo fa la banca centrale per conto dello Stato ecco. quindi il signoraggio è quello che corrisponde sostanzialmente agli interessi sui titoli quel 2-3% insomma, no? che lo Stato guadagna tra l'altro sono dei miliardi che non, non, non ci fanno schifo diciamo, noi li prendiamo volentieri Ora, eh, ci possiamo anche girare intorno, ecco, però quello è poi, sono i conteggi che vengono fatti, quello è il signoraggio. Altro è dire la teoria di complotto sul signoraggio bancario, che è tutt'altra cosa, che sostiene che il signoraggio sia la differenza tra il costo di stampa di un biglietto e quello che c'è scritto sopra, cioè se stampare un biglietto di banca mi costa un euro, e qui c'è scritto 100, il signoraggio diventa 99, poi più interessi che sono diventa 102. ok? Mettiamola come volete, però questa è una teoria di complotto, cioè c'è un complotto. Alcuni dicono tra l'altro che è una truffa legalizzata, che viene fatto tutto secondo la legge, ma è la legge che permette di fare quello, ma abbiamo visto che non è vero. Altri invece dicono che viene fatto di nascosto, cioè ci sono degli imbrogli, appunto prendono la moneta in verità non la riciclano, la mandano incontri particolari all'estero eh. eh. quando uno poi dice una cosa del genere un, uno straccio di, di, di prova la deve portare ecco. di solito invece queste prove non, non ci sono mai allora eh, poi c'è chi dice se fa la domanda delle domande e questa, su questa tra l'altro la risposta la potete trovare nell'articolo appunto che vi, vi, vi citavo cioè le trappole seducenti del compluttismo, di cui ho avuto un draft, una piccola bozza da poter leggere in anteprima. Quindi, pre, eh, rivista Prometeo della Mondadori, eh, numero in edicolo adesso, articolo di Claudio Vercelli. E la domanda è questa. Perché l'Italia ha un debito di 2.000 miliardi? È una bella domanda. Alcuni signoraggisti dicono, ah, se l'italia si stampasse i soldi da solo questo, questo debito non ci sarebbe Ora ho già risposto in un articolo che eh, si chiama stampare denaro no grazie oppure meglio di no mi pare dove ci sono tutti i conti quindi ve li andate a vedere eh, Perché ha un debito Beh, basta vedere come è fatto il debito, come com com si calcola il debito, il debito è, è quello che appunto dobbiamo dare no? semplice è la somma di tanti deficit, cioè ogni anno si crea un deficit e la somma di questi deficit dal, dall'anno X in Italia è 1861, in poi, ecco, da quando c'è, il 1861 si, si crea il grande libro debito pubblico d'Italia, eh, si crea appunto il debito, ma il debito c'era anche prima, eh? nei stati prima dell'unità d'Italia, cioè ogni stato aveva un debito, sono stati solo sommati. Quindi anche quando si metteva con loro, eccetera, c'era il debito. Nell'anno 1900, durante il Regno d'Italia, c'era il debito. Io ho un titolo, per esempio, così adesso no, ce l'ho da qualche parte, eh, ma l'ho anche mostrato in video, un titolo eh, del dell'anno 1900 dove si garantiva un interesse del 5%, cioè se compravi tu, cittadino, come adesso i bot, no? Il, parte del debito dello stato ti diamo un interesse esattamente come e perché non potevano fare il signoraggio anche allora erano stupidi era già allora c'era il, il complotto il regno d'italia evidentemente no e ci hanno pensato chi ci ha pensato ci ha pensato qualcuno l'ha fatto davvero qualcuno l'ha fatto davvero lo zimbabwe ha iniziato a stampare moneta per coprire il debito è arrivato a creare moneta di questo genere 100 miliardi di dollari eh, che è più o meno di dollari del, del Zimbabwe che è più o meno il, il premio che hanno preso i G. Nobel quest'anno che corrisponde a circa 4 dollari se non sbaglio. Quindi eh, chi l'ha fatto ha avuto questa conseguenza cioè una grandissima inflazione, iperinflazione si chiama. Cioè anche chi nega questo fatto boh, provassero loro a esperimento, non sulla mia pelle possibilmente. Eh, quindi comunque dicevamo il debito si forma come in una famiglia, no? una famiglia se un anno si indebita, cioè ha un deficit, no? spende più di quello che, che guadagna, ha un debito di che so, 1000 euro, l'anno dopo se non ripareggia questo debito ha, e magari ha un altro deficit, somma il deficit seguente con quello di prima, cioè accumula, accumula mattoni di debito uno dopo l'altro, arrivando a questo punto, tipo in Italia, 2000 miliardi. Perché? Perché spende più di quello che guadagna, semplicemente. La, la, la, la risposta sembra banale, però purtroppo è così. E non perché la finanza internazionale ci vuole strangolare, eccetera, ma semplicemente per questo. Poi alcuni complottisti dicono che eh, l'Italia, se si stampasse la sua moneta, ma abbiamo visto che lo fa la banca centrale per nostro conto, quindi sostanzialmente già lo facciamo, se eh, stampasse per conto proprio guadagnerebbe quei soldi di signoraggio. Invece... I guadagniamo però non è che risolviamo prendiamo qualche miliardo ma non è che abbiamo risolto un granché alcuni dicono invece no ma se noi ci prendiamo tutti i soldi del signoraggio prendiamo tutti cioè prendiamo 99 euro, calcoliamo che ogni volta che mettiamo moneta prendiamo 99 euro allora lì è ancora più esilarante poi i conti sono proprio i conti spaziali inventati del nella nuvoletta della fantasia e possiamo divertire sembra che qualche volta poi ne ho parlato pure ma è, è anche quella cosa lì è veramente esilarante allora eh, vediamo vediamo vediamo qualche altra eh, domanda Ah, poi c'è chi mi dice guarda il video di anno zero bersani e tre dura tre minuti non farei più non lo guardo adesso lo guarderò dopo vedrò darò risposta eh, del resto c'è chi appunto risponde dicendo ma ha detto quello che sta dicendo adesso cioè che il signoraggio è differenza tra costo della banconota e il suo valore e questo poi appunto chi dice invece che il signoraggio è il signoraggio è, si sa che cioè, è una cosa che è scritto anche sul vocabolario eh. lo sanno tutti se, cioè, chi si occupa di emissione monetaria lo sa cos'è il signoraggio eccetera eccetera allora questa allora vediamo il padre Squarchio che diede secondo te è stato mai traslato l'esempio che fece Tremonti ovvero l'operazione di sgrattaggio del bordo delle monete d'oro per ricavarne l'aggio allora. E, dunque. Eh, allora, la, la limatura del, de, della moneta era una, una pratica eh, che appunto ha provocato eh, la, la coniatura del, delle zigrinature intorno alle monete, viene da lì. Eh, proprio Quando le monete erano d'oro d'argento, cioè di metalli preziosi, eh, qualcuno per guadagnarci, quando gli passava la moneta, la limava un po' intorno e sembrava ancora uguale. La poteva rispendere no? quindi aveva la stessa moneta più aveva anche la limatura. <ride> eh, allora, eh, l'aggio in verità non è quello: l'aggio è adesso non vorrei dire delle cose sbagliate, ma da quello che ricordo, antica, anche se non, non ha senso dirlo anticamente. Ma anticamente era, era quello che prendeva cioè, si teneva un po' da parte quello che coniava la moneta quindi eh, se eh, si, il signore il signoraggio no? il signore che aveva il diritto di battere moneta cosa faceva? se aveva un chilo d'oro ne usava un po' per le monete e un po' se non teneva lui i romani facevano così e eh, sono partiti da monete d'oro sono arrivati ad avere monete di metalli terribili <ride> veramente quasi di latta e funziona così, cioè funzionava così eh, adesso siamo, le tecniche sono un po' diverse poi, sì. Chi, eh, poi sulla, sulla, sulla moneta d'oro c'è cioè una cosa interessante eh, molti dicono, ah il problema è stato il momento in cui con Bretton Wood, con gli accordi di Bretton Wood eh, anzi con la fine degli accordi di Bretton Wood si, si, si è abbandonata la parità aurea che una volta si, faceva, si aveva loro, adesso non c'è più i, allora uno si aspetta che i signoraggisti vogliano tornare all'emissione aurea, ma neanche per il cavolo che vogliono continuare a stampare moneta dal nulla, esattamente come si fa adesso. Adesso si stampa moneta dal nulla, cioè uno stampa una moneta da dove la stampa? La stampa dalla carta, non è che la stampa perché c'è stato un ordine divino che ha detto tu ne stamperai 100, non succede più così, no? Stampa la carta e, e diventa moneta semplicemente, quindi non, eh, si, si chiama ex nilo. No? si stampa dal nulla, però è, è, è regolata dalle leggi no? del resto se si stampasse più moneta del necessario si avrebbe un'inflazione quindi è sempre, siamo sempre lì un'inflazione grossa, non quella di adesso del 2% eh. immaginate che già l'Italia nell'81 quando eh, vendeva in modo forzato alla Banca d'Italia in modo diretto, cosa che adesso abbiamo visto che è vietata eh, vendeva in modo diretto una parte dei titoli pubblici che emetteva avevamo raggiunto un'inflazione nel gennaio dell'81 del, del 3,2% al mese quindi un tendenziale anno di 35% di inflazione e non, e non si faceva la follia che vorrebbero i signori agisti quindi immaginate un po' le dimensioni della, della cosa diciamo, allora allora, vediamo, vediamo se trovo qualche altro commento. Eh, dunque. Ah, c'è una domanda molto attuale di Fusion Junior. In presenza di debito, come si giustificano gli stipendi dei politici? Allora, eh, a questo punto dovremmo chiederlo proprio ai politici eh, che avremmo potuto avere qui ma che non abbiamo avuto ma eh, i, eh, i, le discussioni poi sugli stipendi dei politici eccetera sono un po' fine a se stesse perché poi se si chiede in giro la risposta è ma a me non è che interessa tanto quanto prende se facesse quello che, per cui è pagato andrebbe anche bene anzi potrebbe anche pagare di più cioè il valore di un, così come di un imprenditore, così come di un operaio, così come di chiunque, è la sua capacità di guadagnarsi in maniera proporzionale, diciamo, guadagnarsi la pagnotta in maniera proporzionale a, al suo lavoro. Ora, se io riesco a far poco, perché sono un po' impedito, guadagno la pagnotta. Se io sono molto molto bravo nel mio lavoro e faccio guadagnare tutti con il mio lavoro, mi merito un panificio, Ecco, mettiamola così. È chiaro che la sensazione che si ha invece è che il politico non faccia bene il politico. Per esempio, io posso dire che i deputati Bernini e Sibilia, con queste prestazioni diciamo, un po' circensi che hanno prodotto, un, che hanno dimostrato una ignoranza anche dal punto di vista insomma, delle leggi che loro dovrebbero scrivere, eh? loro sono quelli che dovrebbero scrivere le leggi, non, abbiamo visto che non le capiscono, non sanno cosa c'è scritto, perché hanno visto un sito e ripetono qualche scritto ai sì. ecco uno verrebbe veramente a pensare fate bene a ridurmi lo stipendio ecco almeno non siamo costretti a dirvelo noi però questa non è giustificazione per diciamo essere un po' diciamo scarsi nel proprio lavoro cioè, il discorso è se voi ve lo guadagnate va bene ecco che vi guadagnate anche qualche cosa di più e se invece una politica appare come diciamo un po' caudicante, eh, è come un operaio che appare agli occhi del suo datore di lavoro un po' un po' imbranato ecco. eh, si deve dare da fare per dimostrare di essere bravo invece qua abbiamo un problema cioè che i politici si determinano da soli il loro stipendio se sono anche un po' ridotto, hanno eliminato un po' di vitalizia eccetera però eh, chiaramente rimane ancora un po' il problema che a volte è un po' Un po' ipocrita ecco come problema: perché magari, eh, eh, magari da, da parte di chi magari eh, viene fatta anche da parte di chi magari mh, evade allegramente le tasse. Eh, e poi dice: Ah, ma quelli guadagnano troppo. No, Oppure che in nero un appartamento, insomma, e poi fa discorsi di principio. Ora, eh, siamo tutti peccatori, eccetera. Però eh, guardiamo anche le cose da un punto. Ah, mi è venuta in mente una cosa: prossimamente sarà un live ci sarà sull'abolizione delle province e adesso vedrò se diciamo come riuscirà ad imbastire la, la cosa però la cosa è molto attuale e interessante perché l'associazione nazionale delle province italiane l'AMPI credo si chiama l'AOLAMPI la, l'associazione delle province italiane eh, si sta eh, muovendo eh, proprio per non per impedire la, la, la, la diciamo la, la soppressione delle province o la, praticamente lo svuotamento dei suoi poteri eh, ma eh, per mostrare che forse non è poi così conveniente eliminarle no? non è che eliminando una, un livello amministrativo davvero magari si, si hanno dei risparmi, potrebbe anche darsi che non si hanno risparmi e di questo eh, ne, forse ne parleremo forse a ecco, quindi mi, mi è venuta in mente questa cosa perché parlando con, una, con un ragazzo che diciamo, segue i miei live io eh, seguo le sue attività eccetera è venuto fuori questo discorso molto interessante siccome è una cosa che non si dice in giro anche perché è un po' brutta eh, dire che magari non conviene abolire le province siccome a me piace rendermi un po' antipatico no? vogliamo approfondire poi questa cosa ora io non ne sono competente quindi eh, farò più che altro delle domande però la cosa mi sembra interessante anche perché riguarda i nostri soldi quindi eh, dovrebbe interessare anche a, a voi allora bene bene bene Ah, eh, c'è cioè comunque qua, la solita proposta, molto interessante, la vorrei fare anch'io, però purtroppo sono arrivato secondo. Quindi la faccio fare a Pierluigi che dice: In questo momento potrei sollevare tutti i signori registi dalla moneta debito. Accetto euro gratuitamente. Allora, questa sembra una battuta ma interessante: c'è cioè, chi dice che la moneta in verità è una moneta debito. Anche nel momento in cui noi ce l'abbiamo, addirittura, abbiamo un debito allora c'è chi dice vabbè dammela a me la moneta così non hai più un debito è un vantaggio te la prendo gratis sei contento? No? Avevi un debito te l'ho tolto sei più contento non accettano in genere, non so per quale ragione allora vabbè lascio stare le battute allora c'è chi dice ah le fu dimmi perché il signoraggio che dici tu è giusto non è un capitalismo perverso a chi non c'entra assolutamente nulla il signoraggio che dico io con il capitalismo perverso è una tecnica di emissione monetaria che è molto efficace perché può essere regolata, non è a perdita come i signoraggisti, può essere usata per regolare l'inflazione e i primi a ottenere un beneficio quando si regola l'inflazione sono proprio gli operai, i poveri, quelli che non hanno il meccanismo di i soldi li porto all'estero a me che me frega del, dell'euro io compro dollari e così via oppure eh, se in italia c'è l'inflazione a me che me frega io compro le macchine straniere chi, chi deve comprare da mangiare in italia e che, a pagare l'affitto in italia eccetera è chiaro che vorrebbe eh, evitare un'inflazione che gli mangia eh, lo stipendio già prima che lo prende che lo incassa quindi eh, io chi tiene a, agli operai dovrebbe tenere innanzitutto a, a questa politica del quantomeno sull'inflazione, poi il resto è tutto discutibile della BCE che la sta ancora 42% 2% del resto, il Giappone che è portato come grandissimo esempio, non sa so per quale ragione eccetera, dai signori registi come se fosse la, la patria delle, eh, so, dei, dei soldi gratis, che ha un altissimo debito. 250% sul PIL noi ce l'abbiamo del 130 circa la metà rispetto al PIL eh, che però nessuno crede che capiscano perché sono molto seri eh, coscienziosi piuttosto si farebbero tagliare la testa di non ripagare un debito eh, avevano una deflazione cioè avevano un'inflazione così bassa che era negativa ora la deflazione uno potrebbe dire un vantaggio no? c'è soldi in mano aumenta il valore dei soldi che hai in mano il problema è che chi ha i soldi in mano, tipo gli imprenditori, gli hanno milioni di euro piuttosto che rischiare in un'impresa rischiando di prenderli, se li tengono, li aumentano di valore, no? quindi non c'è scambio. Infatti, Ape che ha cominciato ad applicare la sua Ape Economics ed ha eh, iniziato a stampare tanti yen per aumentare un po' l'inflazione. Perché eh, avere troppa inflazione è male, ma anche avere niente inflazione può essere un problema quindi diciamo, si è un po' allineato a, anche il Giappone a quello che, eh, che un po è la posizione eh, anche della, della BCE un pochino anche della Fed anche se la Fed un po' de, di inflazione non, non gli importa tanto eh, però diciamo che questo Giappone forse inizierà a essere un po' antipatico d'ora in poi ai complutisti e hanno tra l'altro un governo di destra per dire. allora vediamo un po' Vediamo, vediamo. Allora, eh, tanto ci sono anche discorsi tra, tra gli spettatori. Um, vediamo un attimo. C'è chi chiede di fare un live sull'informatico e sono informatico, potrei anche fare Sivo <ride> Jobs. E Gates sanno o sapevano programmare dicono che Jobs non era programmatore, è vero. Ma io non so se mh, era programmatore o no, o se... Eh, io credo che, che, eh, che Gates fosse un informatico vero. Testa anche un po' le fisiche di Hall, diciamo. E pare, insomma, che potrebbe essere anche candidato a tornare come CEO di, di Microsoft come figura carismatica contorno. Eh, Steve Jobs purtroppo eh, beh, è andato, purtroppo quindi non, non gli è più possibile, però era più che altro eh, una, un visionario, un esperto di marketing, potremmo dire eh, adesso, ma ehm, anche un po' scontroso, insomma, se, andavi, se ti presentavi da lui con un'idea leggermente diversa da quello che pensava ti buttava fuori al calcio, non ci pensavo due volte, pretendeva davvero il massimo. Però insomma, eh, che lui sapesse o no eh, informatica, eh, vale fino a un certo punto non c'è cioè, forse anche un bene che in certi ruoli non ci siano dei tecnici ma ci siano delle persone che abbiano una visione dei, dei prodotti che, che producono e che i tecnici come me per esempio si debbano occupare di, di come costruire quelle cose che sono state viste il problema è che quando uno ha il compito di avere una visione è un po' sguercio, orbo, vede male cieco, allora qual <ride> è un problema? Che il tecnico per realizzare una cosa si trova sempre. Eh, la, la visione giusta è no, è un po' difficile. Ecco perché ma, beh, ci sono anche altre ragioni. I, I dirigenti prendono tanti soldi, ma anche perché c'è un mercato dei dirigenti che, è veramente, perverso sentivo una volta eh, in radio, Radio 24 ne parlavano. Poi su, sui meccanismi di contratti dei, dei, dei dirigenti perché esplodevano, erano, andavano molto oltre l'inflazione. E, però, appunto, quando poi un dirigente fa bene il suo lavoro, come dicevamo prima, anche per i parlamentari, poi è anche un vantaggio per tutti. Il problema è che spesso non lo fanno. Allora, poi, eh, per Luigi dice la teoria di Barnard è supportata da economisti veri e propri e si chiama cartalismo MMT. Uh, ni, nel senso che sì, ci sono degli economisti che la sostengono, però poi abbiamo uh, sentito. Uh, il professor Vittorio Carlei, economista, eh, professore all'Università di, eh, all di Chiesa e Pescara, e, di, e che ha spiegato, mi, ha, mi ha spiegato, perché gli ho chiesto, io non sono un economista, quindi io chiedo quando non conosco, e lui ha spiegato che quello che sostengono quelli della MMT è assolutamente assurdo. Ora, poi ci sono alcuni che, quantomeno dal punto di vista del cartalismo, sostengono che ci sono delle cose... Positive, cioè, che uno Stato si può in qualche modo comunque coprire debiti stampando moneta, però poi stiracchiano quest'idea in una maniera secondo me un po' ambigua e non si riesce mai a capire poi qual è la loro affermazione. Ecco. Non si riesce mai a, a chiudervi davanti a una, a una visione ben precisa. Mi sembrano un po' sfuggenti e anche il tipo di fidelizzazione e di, eh, diciamo, aggressione che, che, che producono nei confronti di chi non è d'accordo con le loro idee mi dà sempre un po' da pensare, questi atteggiamenti sono sempre un po' strani per cui, uno al limite si può limitare a dire ma che dice questo scemo eccetera invece loro eh, applicano, addirittura c'è un gruppo Facebook eh, inglese insomma sono l'idea del, della MMT americana credo che è un gruppo specifico Facebook che si occupa di curare la pagina sul, sull'MMT di Wikipedia. E infatti, se uno va a vedere quelle pagine, trova sempre come ultima parola eh, i, i seguaci quello che dicono i seguaci dell'MMT. mai uh, come succede in tutte le altre pagine, c'è cioè l'MMT, c'è questa, le critiche sono queste. Invece c'è... Affermazione critica, replica. Affermazione critica. è chiaro che avendo sempre l'ultima parola <ride> ce la fanno sempre. Poi però, appunto, eh, io dico che bisogna sempre passare poi quando ci sono questi argomenti specialistici da eh, articoli eh, su riviste di settore, riviste nel senso di journal scientifici e economici. Perché soltanto in quel caso eh, l'articolo può essere vagliato da altri eh, di pari livello, se non superiore, che Possono analizzare se tu stai scrivendo delle bullshit, delle stronzate, oppure stai dicendo delle cose tutto sommato sostenibili, ecco. però alla luce di quello che è la conoscenza scientifica, ovviamente. Poi, eh, questo è il motivo per il quale, per esempio, è molto criticato il movimento cosiddetto Per la verità sull'11 settembre, per dire perché non producono degli, degli articoli scientifici. Si limitano a criticare il lavoro degli altri, ma producendo un vostro modello non di crolli, di cose, non lo fanno. Allora, raccontate la vostra verità ad un processo, non lo fanno. cioè Quando si tratta poi di andare alla verifica, non lo fanno, fanno solo propaganda, per questo è anche uno a un certo punto si stufa anche di stare dietro, perché io devo stare dietro alla propaganda degli altri. Datemi una cosa nero su bianco, cosa fanno i video? Boh. Quindi, sì, io faccio video, eh, faccio dei video un po' divulgativi, però dietro ci sono anche degli articoli, per esempio, che scrivo sul blog, nero su bianco. E mi riferisco a, a fonti che sono comprovate. Che sono, vi racconto semplicemente perché, appunto, vi dicevo: ci no? sono delle fonti, queste sono le fonti, e eh, le altre fonti non ce l'hanno, quindi no, non c'è tanto da stare a, a discutere. Quindi, sono solo un divulgatore. Gli articoli scientifici su queste cose ci sono, e sono tra l'altro lo stesso Samuelson, per esempio, di Bioeconomia è un valido inizio ma ci sono tanti articoli scientifici che parlano di questi argomenti e nessuno che dice che il signoraggio ha la differenza tra, tra il valore nominale e quello di stampa per dire nessuno specialista che ha studiato per poter dire come stanno le cose allora ehm... vediamo vediamo Ah sì, eh, dice Rettigliano allo eh, tempo di Sion, a proposito dei magistrati, un libro mi metterebbe impossimato, per esempio è un magistrato noto perché era un giudice di forum, che, eh, che vorrebbe appunto denunciare, il non so se il governo americano o qualcosa del genere, comunque vorrebbe fare, diciamo, intentare una causa su sui fatti dell'11 settembre, magari così finalmente ne parleremmo. Con, chiedendo delle prove anche alternative a quelle che, che abbiamo a disposizione poi, poi così potremo confrontarci eh, davvero potranno confrontarsi ovviamente loro sulle in aula di tribunale perché nel frattempo mentre giocano a fare video ci sono persone che vengono condannate in America rischiano la pena di morte e loro fanno i video dicendo che non sono stati quelli condannati ma è stato il governo americano io di salvare quelli che sono ancora insomma, salvabili, le vittime ormai no, però insomma, se io fossi convinto che non è innocente, mi metto a fare i video, soprattutto se stessi negli Stati Uniti, poi chiamerei il suo avvocato e gli direi: Guarda, io ho la prova che il tuo, il tuo assistito è innocente. Invece neanche gli avvocati dicono: È stato un complotto. Si dice, Ma vabbè, cose strane, eh? però nel mondo complottista c'è sempre questo questo mistero se no non funziona neanche il complotto uh, bene bene uh, c'è chi mi chiede di fare un live uh, pesciai contro abitanti dell'entroterra uh, cartelismo uh, cartelismo che okay, è lo allero, eccetera eccetera e Dunque, vediamo, vediamo perché poi sono anche discorsi tra vari utenti, eccetera. Per eh, Luigi dice eh, oggi è super commentatore, eh, altra sodetità teoria Auritiana. Auriti, poi vi spiegherò. Insomma, ce n'ero chi è per eh, chi non lo conoscesse. È quello che vuole il moratoria di tutti i debiti. Poiché non si conoscerebbe di chi sia la proprietà della moneta all'atto delle emissione. Ah, allora, su questo discorso, sì, questa è una soldità, ovviamente perché la. la interessante, innanzitutto riguardiamo che Piero Luigi è stato molto preciso che ha scritto esattamente quello che dicono i sostenitori del signoraggio cioè c'è un problema di sapere di chi sia la proprietà della moneta all'atto dell'emissione allora, a parte il fatto che si sa di chi è, perché eh, la proprietà è, per definizione, se uno guarda un vocabolario vede cosa proprietà, proprietà è proprietà e poterne disporre allora, se una moneta ce l'ho in mano io, è mia basta in questo io ci faccio quello che voglio. nessuno viene a sequestrarla perché l'ha prodotta la banca centrale quindi non mi interessa. la moneta è mia e ci faccio quello che voglio. la cosa interessante è all'atto dire all'atto dell'emissione è molto interessante perché non si riesce a definire che cosa significa all'atto dell'emissione perché l'emissione, c'è cioè il prima e il dopo. All'atto che cos'è? Allora, abbiamo visto i regolamenti, adesso non li fate riprendere, eh, della Banca d'Italia e delle, scusate, della BCE che dice come funziona l'emissione monetaria, come funziona l'emissione dell'area euro. Funziona così, così, così. Quando si emette moneta, cosa succede? Che la banca centrale prende i suoi titoli e li dà. Le banconote sono titoli della banca centrale, e li dà a qualcuno che aveva dei titoli, egli è di un privato, di uno stato, eccetera, e gli in cambio prende questi titoli. No? Allora, se io do la moneta a qualcuno in cambio di un titolo, mh? questa moneta diventa sua, ma all'atto dell'emissione di chi è? Ma all'atto di cosa? Prima e dopo. All'atto prima o dopo. Per cui quando si parla del prima loro allora parlano del dopo, quando si parla del dopo parlano del prima. Allora uno dovrebbe dire, ma prima dell'emissione di chi è? Dopo l'emissione di chi è? Okay? Allora, se prima è, della, prima è della banca centrale, cioè dell'eurosistema, e dopo è della persona a cui è stata accreditata. Su questo poi c'è stato anche qualche personaggio tipo Deneri di Luciano che ha iniziato a fare tutto il discorso per cui non avendo capito... Questo è stato tra l'altro l'oggetto di una interrogazione parlamentare al Parlamento europeo nei confronti della Commissione. Oli Ren ha risposto che la moneta è, prima è del loro sistema e dopo, perché ne dispone per poterla emettere, dopo è di chi ce l'ha. <ride> cioè Non è che ha dato questa risposta, siccome adesso non ricordo esattamente il nome del conto uh, a cui è stato addebitato. Siccome è un, è un termine di ragioneria, bisogna parlare precisi, si dice conto a cui è stato addebitato. Siccome c'è scritto addebitato, la loro moneta è un debito. <ride> ah, allora, proprio, io ho chiesto a un ragioniere, il ragioniere fa mi dice, ma addebitato nel conto dare più. È una cosa positiva di chi ce l'ha. Basta andare un po'. Chiedete a un ragioniere, avete un amico ragioniere e gli chiedete cosa significa addebitare in conto, allora. Eh, bah, mandiamo in chiusura questo live, poi ripeto, poi sarà caricato anche sul, uh, sul canale ufficiale, mi dispiace di questo disguido. Per cui eh, è venuto fuori su un canale creato stasera, <ride> mi hanno creato un canale per forza. Allora, va bene, sì, Auriti non era economista, insegnava diritto della navigazione, ha scritto anche dei libri, se mi pare, su questo argomento, eccetera. E... poi dice uno scrittore ha detto dice Alex T uno scrittore ha detto che lo stipendio dei professori deve essere giustificato per quello spiegano complessi per sì che sia lo stesso nell'economia vogliono che la gente non capisce appieno allora io non ho capito la domanda e e allora, però mi sembra che eh, somigli un po' a, a certe teorie strampalate per cui i professori sono a insegnarci cose sbagliate, un po' troppo complicate, così ci, ci ingannano. Allora, questo ovviamente è una balla pazzesca, cioè bisognerebbe credere a un complotto di tutti i professori del mondo. Per i i professori eh, studiano all'università, l'università per chi c'è stato sa, o meno per chi l'ha fatta bene che permette di, di, di fare ricerca di, di chiedere ai professori la risposta a qualunque domanda eh, non c'è un'università che forma delle truppe d'assalto per credere in certe cose ecco, assolutamente no anzi eh, nonostante per esempio si possa affrontare magari uno studio scientifico si arriva anche allo scontro durissimo eh, su magari certi approcci più o meno eh, leciti leciti dal punto di vista accademico ovviamente c'è una libertà di, sia di insegnamento che di uh, apprendimento sia nelle facoltà umanistiche che, uh, che in quelle scientifiche e poi chi va può insegnare anche nei licei per dire e, è comunque uscito dall'università e ha avuto accesso a tutti, tutte le fonti e tutti i testi chiaramente è chiaro che all'università non ti diranno mai che il signoraggio bancario è frutto di un Complotte, cioè, perché non ha nessuna base scientifica, semplicemente, Tutto lì. altrimenti eh, offrirebbero anche questa visione diciamo della, della, della realtà, mm, non ci sarebbe né, nessun problema. Non, non devono giurare fedeltà al duce come facevano una volta, o magari come qualche computista vorrebbe che debbano fare anche adesso. Ecco. Allora vediamo vediamo vediamo ah sì ma poi se continuo a parlare di economia intanto i gli, gli, eh, miei spettatori benissimo uh, poi c'è insomma qualcuno che vorrebbe sapere anche come funzionava l'economia dal medioevo e lì eh, bisognerebbe chiedere nella all'università c'è sicuramente qualcuno che, che insegna storia dell'economia però insomma sono materie di studio quindi andrebbe un attimo eh, visto però insomma alla fine eh, l'emissione per dire, eh, c'è cioè, chi dice che l'emissione aurea era chissà che cosa ma l'emissione aurea poi alla fine perché siamo passati all'emissione dal nulla come cioè <ride> facessimo delle fiche di questo così no? io ho una fiche c'è scritto 100 euro una cosa di plastica perché? Perché alla fine emettere con l'oro, emettere con una fischia, alla fine è la stessa cosa. Hanno semplicemente scoperto che è la stessa cosa. Anzi, emettendo con l'oro si ha a che fare con le fluttuazioni dell'oro. Se proprio vogliamo essere sottili, potremmo per esempio decidere di fare monete d'oro. Non ci sarebbero problemi. Ma comunque, cosa potrebbe comprare una moneta d'oro da 100 euro? Quello che adesso compra... Una bacconosa da 100 euro che viene stampata sulla carta, né più né meno. Semplicemente. È la teoria della paura, che si sfrutta la paura di ciò che non si può toccare, di no? loro. Io lo immagino come un bene durevole, qualcosa che posso toccare, controllare. La moneta va da nulla, eh, si sfruttano un po' queste, queste paure, no questi dite, poi inizia che hanno delle persone. Interno. Un po' come quando si parla delle lobby del farmaco, no? che ci vogliono tutti morti in qualche modo, no? ci intossicano apposta, cercano le malattie per poi creare. Poi magari può essere anche vero in alcuni casi, eh? ma verificato semplicemente. Ci sono tanti protocolli scientifici apposta per evitare problemi, ogni tanto qualche multinazionale del farmaco viene anche multata perché non ha seguito i protocolli, eh? Quindi, eh, vengono ritirati i farmaci dal mercato proprio perché. Siamo tutti interessati con questi protocolli a verificare che le cose funzionino bene anche perché i medici stessi hanno dei familiari, magari che vogliono evitare che si intossichino con sostanze che non è bene che circolino o che non siano, insomma, date alla leggera un po' dai, dai medici. C'è anche questo problema. Però, insomma, e passa tutto, insomma, passa tutto attraverso una verifica razionale, ecco, alla fine, poi il discorso. Il discorso è tutto lì, ecco. Abbiamo cerchiamo di avere un po' un approccio razionale alla faccenda. Questa sera abbiamo avuto un approccio razionale al del signoraggio, punto, cioè non né più nemmeno paventare complotti eccetera senza prove non ha senso. Allora Ok, bene. Okay. Poi c'è un in punto inizio. Il bello è che non sono costretto a rispondere a tutto perché poi gli spettatori si rispondono tra loro. Allora, eh, grazie a tutti di aver seguito questo live. Eh, nonostante il sabato sera comunque siete stati molto numerosi, questo video verrà eh, passato anche sul canale principale. Quindi poi si potrà, magari, un po' ricupertinato Insomma, essere vedrò un po' montato, magari solo nella prima parte che riguardava. Eh, la risposta a, alle affermazioni pubbliche di Bernini e Sibiglia, le, le affermazioni rimangono, sono anche documentate, se ne, se ne è potuto parlare, quello che dico io non è diverso da quello che dicono tutti gli economisti del mondo, eh. se non prendiamo un economista qualunque, vi dirà sostanzialmente quello che vi ho, vi ho detto io. Eh, poi nel frattempo, eh, comunicazioni di servizio, varie cose eccetera, possiamo dire che. Eh, posso dire che sto preparando un video che è un po' impegnativo anche perché in genere le reazioni sono molto aggressive su quel tema un video sull'11 settembre di cui ho già scritto un paio di articoli sul blog l'ultimo articolo è sul dubbio di, di, del signor Massimo Mazzuc che dice tanto che bisogna avere dubbi e poi lui invece non ha dubbi che, le, che ci sia stato un complotto e l'ha detto pubblicamente, tra l'altro davanti a Paolo Attivissimo, che è un po' il buu, buu, uomo nero no? del, del complottismo. Complottista nero deve nominare Massimo, deve nominare, scusate, Paolo Attivissimo almeno una volta in ogni frase, perché altrimenti non va bene. In genere me la, mi rivolgono, per me è diventato anche una specie di aggettivo, me la rivolgono come offesa, sei, tu sei Paolo Attivissimo, oppure sei come Paolo Attivissimo. Eh, tra l'altro non ho avuto il, il piacere di incontrare, ho avuto solo un'email un da parte sua, dopo 3-4 che tra l'altro gli avevo mandato, su un, un, quando avevano parlato di lui in un live, insomma, quando sì. c'ero io, e gli avevano detto che l'avevano eh, invitato e lui non si era presentato, no? quindi l'avevano un po' trattato da vigliacco. Lui non aveva ricevuto nessuna comunicazione semplicemente. E, e allora gli, gli avevo fatto presente la cosa, tra l'altro neanche a lui nell'email del, del gruppo 11 settembre quindi neanche sapevo che mi avrebbe risposto allora e nell'altro articolo che è precedente eh, invece parla del discorso della teoria dei crolli de, delle torri eccetera e eh, tratto un po' eh, il discorso anche nel gruppo del, dei fantomatici esperti di uh, di uh, Architect and Engineers in anti for the truth, cioè gli architetti e gli ingegneri del 12 settembre per la verità, Ta -ta. E, e questi signori che eh, poi anche loro eh, non, non pubblicano articoli tecnici, eh, mi raccomando, dicono che dovrebbero spiegarci perché è facile, lo fanno gli ingegneri tutti i giorni, eh, come si... la differenza tra l'energia necessaria per rompere un piano e quella del, di crollo, eccetera che è stato fatto tra l'altro da Bazo e altri però poi in molte dichiarazioni non, non distinguono l'energia dalla forza confondono un po' tutto perché devono dire che insomma si aspettavano un colore diverso eccetera dovrebbero offrire un modello scientifico tecnico dovrebbero scrivere un articolo come dovrebbero essere capaci di fare i tecnici però anche in questo caso non lo fanno ma chissà perché vabbè e poi ho analizzato un po' la cosa, ho fatto ho mostrato insomma, perché eh, le posizioni di questi signori e di Mazzucco sull'argomento sono abbastanza, diciamo, eh, zoppicanti, quantomeno. Inoltre, in anteprima, vi posso dire che ho scoperto una mistificazione nei video di Mazzucco quando presenta un documento in cui eh, mostra le spese necessarie per la rimozione dell'amianto in un paio di piani del, delle torri eh, sono, ho, ho trovato un documento simile perché era quello in verità probabilmente era non so se il contatto definitivo o un preventivo però ce n'erano anche altri in rete simili eh, la pagina di cui parla in verità non riporta in quel punto la somma necessaria per la rimozione del, dell'amianto che era un po' alta, tipo 800 mila dollari Ma, era la cifra compresa dell'installazione di due centrali elettriche in una torre e nell'altra, in più i vari piani, i cablaggi, eccetera. In più, collateralmente, anche la rimozione dell'eventuale amianto presente eh, nelle strutture, perché c'erano dei pavimenti fatti in parte in amianto, con isolanti, allora si poteva fare ancora. E quindi già qui. Presentata in un certo modo quando sul foglio c'era scritto un'altra, ma la parte superiore del foglio viene tagliata misteriosamente dall'inquadratura. Lo spettatore magari non riesce ad accorgersene. Va bene, uh, bene, bene. Poi c'è chi dice hai detto medici, ma chi è Alberto? Sì, è Alberto Medici, uh, che credo di averlo nominato. Uh, va bene. allora ok benissimo credo che uh, ci siamo ok penso di aver risposto a più o meno tutte le domande bene allora quindi uh, vi saluto ci vediamo al prossimo live video eccetera, vedrò forse il prossimo sarà col sulle province perché eh, l'ospite è ben documentato e poi l'argomento è abbastanza diciamo, stringente, poi eh, in verità c'erano tante cose di cui volevo parlare, però purtroppo eh, gli ospiti sono anche molto impegnati, per esempio sul discorso della, della sperimentazione animale, in questo periodo c'è stato un grande diciamo, eh, un grande movimento, abbiamo avuto, ricordate, l'assalto la, la, all'Università di Milano, le, la liberazione di, di topi, cavi, eccetera, da laboratorio, che hanno mandato a monte un po' di, di studi anche finanziati con Teleton, e siamo dietro, diciamo, dietro questi movimenti animalisti, eccetera, che hanno fatto anche, tra l'altro, ultimamente una manifestazione in piazza davanti da un convegno sulla sperimentazione animale eccetera. Eh, diretto interessato, diretto interessato è Federico, ba Federico, Federico Baglioni che è il eh, biotecnologo che abbiamo avuto ospite qui eh, nella puntata sulle eh, e eh, sugli organismi di no, eh, sugli organismi geneticamente modificati e purtroppo è estremamente impegnato quindi è difficile eh, trovare una sera in cui parlarne un attimo poi anche organizzato diverse manifestazioni per insomma, pubblicizzare l'approccio la, la, scientifico eccetera quindi comunque ci sa, tante cose interessanti di in cui parlare ehm poi poi c'è il discorso anche di, eh, del, del metodo stamina di cui ab abbiamo parlato collateralmente qualcuno ha anche commentato questa sera e ehm, un metodo che già si capiva che era inconsistente dal punto di vista scientifico che non aveva effetti misurabili e questo nonostante il grande favore anche del parlamento che ha cercato di accontentare anche i familiari eccetera delle persone che sfortunatamente soffrono di malattie gravi e che hanno avuto la promessa di diciamo di quantomeno di Miglioramento da parte di eh, queste persone sono dietro questo metodo, ma eh, nonostante questo il, il metodo è stato giudicato inefficace. Sotto tutti i punti di vista, inconsistente scientificamente, poi senza effetti. Eh, adesso se ne stanno parlando ancora, avrei voluto avere appunto eh, eh, Salvo di grazia eh, alias Metbanker qui a spiegarci un po' di cose, anche lui impegnatissimo. Eh, anche lui ha un lavoro ovviamente ed è da sera impegnatissimo, eh, anche lui con la divulgazione e anche soprattutto con eh, tutte queste storie di metossamina, quindi anche eh, lui eh, è un problema eh, aver l'ospite eh, con noi. Eh, inoltre infine yeah, vi anticipo, sto, eh, diciamo, sto, eh, forse forse, forse eh, sono riuscito ad avere un contatto, Uh, proficuo con un, uh, per, con un bancario anzi, sì, un bancario, un tecnico bancario che eh, potrebbe rivelarci la verità sul signorario secondario cioè effettivamente le banche possono creare moneta oltre quella che raccolgono. Boh. la legge dice di no, però magari poi tra i pieghi dei regolamenti ma forse sì, adesso chiederemo direttamente, è un'intervista scritta quindi Uh, spero di ricevere risposta. Digamo, mi è stato annunciato che forse nei prossimi giorni potrei avere risposta ovviamente al buon cuore di, di chi poi si espone. Perché poi eh, succede così. No? Uno risponde ai, a cose a cui credono invece i complottisti e viene, viene preso l'assalto come servo dei potenti. E cioè, ma lui, essendo già <ride> all'interno di una banca, quindi più di di essere il servo della banca non può essere, quindi alla fine che importa. Va bene, grazie a tutti, quindi arrivederci e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Grazie, arrivederci.